Ciao, sono Laura, frequento il corso master 2018 e oggi andremo a preparare una barretta a base di nocciola e miglio soffiato. Ci occorreranno della panna, della pasta di nocciola, cioccolato fondente e cioccolato bianco, burro di cacao, grue, miglio soffiato e un olio essenziale a limone.